Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e oggi voglio fare il punto un po' sul, sul Direct Drive della Fanatec, il DD1 con licenza ufficiale PlayStation 4 e con questo magnifico volante appunto sotto licenza ufficiale sempre PlayStation 4 eh, Voglio fare il punto un po' dei primi giorni in cui ho avuto modo di poterlo testare perché molti di voi mi hanno chiesto Fabri dai facci la recensione eccetera allora, per me non può essere una recensione completa, perché ci vuole un po' di tempo per intanto prendere eh, diciamo, praticità, conoscenza della periferica e siccome eh, sono onesto con voi e lo sapete, io ho provato due direct drive, uno che avete visto nel video in cui ne parlavo l'anno scorso quando sono andato in un centro di simulazione e questo che ho comprato a casa mia. Quindi non ho tutta questa esperienza. E infatti in questo video quello che voglio fare è parlarvi di quelle che sono le mie sensazioni, le difficoltà che ho avuto magari nella configurazione, quello che ricercavo e parlarvi un, un attimino di quello che restituisce questo tipo di periferica. La prima domanda che mi hanno fatto tutti è Fabri, vale veramente tutti questi soldi? Allora, io dopo praticamente quasi una settimana che l'ho ricevuto devo dire che non sono assolutamente deluso e quindi questo vuol dire che sì, per me li vale, ovviamente. Tornerei indietro? No. Mm, se dovessi rifarlo, sicuramente sceglierei sempre la marca Fanatec e sceglierei questo tipo di volante. Nella live in cui parlavo delle prime impressioni, eh, vi ho fatto un po' la descrizione, così sommariamente. Ma eh, diciamo che il podium è formato da due pezzi fo eh, fondamentali: abbiamo il motore, ovviamente, più eh, quello che è il, il volante, che danno con questa dotazione. Ovviamente si può comprare in più versioni, di cui il DD1 che è questo qui che è con questo bundle qua l'altro è il DD2 più potente, mi pare che sia minimo 17 Nm per un massimo di 25 adesso non lo so nelle specifiche, non è diciamo quello che ci interessa parliamo di questo quindi 15 Nm al minimo eh, di forza che viene praticamente sviluppata per un massimo di eh, 20 a livello delle caratteristiche ragazzi non sto a fare l'elenco qui di i Nm piuttosto che come è caratterizzato il volante, che l'Alcantara è fatto da un'azienda italiana per avere il grip migliore, che c'ha non so quanti pulsanti, che sulla base c'è uno schermo OLED dove si può andare a vedere, oltre che a prendere i setup, configurare diciamo, i setup del force feedback e a vedere anche la telemetria proprio del force feedback, queste sono tutte cose che potete andare a riperire sul, sul, sul sito ufficiale della Fanatec io mi voglio concentrare su quello che realmente restituisce questo volante ovviamente per me che vengo da un T300 sarebbe facile dire mamma mia ragazzi che spettacolo eccetera eccetera ed è quello che ho fatto perché? perché si passa da un accessorio da un volante come il T300 che sviluppa 3, 4 ognuno metro non lo so a cinghia a un qualcosa che è radicalmente diverso cioè, di fondo è un'altra cosa, un altro eh, diciamo, periferica, con un, un, un concetto completamente diverso, che offre delle sensazioni dirette a quello che è praticamente quello che restituisce il, il simulatore. Dove sta la difficoltà, mh, o meglio, dove sono le difficoltà che ho incontrato io? Che, diciamo, sono uno, mh, un, no, un novello diciamo del direct drive, quello di andare a configurare il simulatore e il, il podium per poter ottenere più o meno le sensazioni che mi aspetterei o meglio che mi aspettavo dal simulatore. Devo dire che ci ho perso parecchio tempo ed è stato per me un po' non complesso però andare a capire quelle che sono le ottimizzazioni da fare nelle configurazioni non è stato così facile perché se, se, mi, baso, se, se mi fossi basato su un'impostazione del T300 era tutto sballato, infatti ho dovuto rivedere da zero quelle che sono le configurazioni. Allora vai sul fo sui forum, cerchi consigli, eccetera eccetera, c'è chi consiglia di mettere il force feedback a 100, di abbassare sul software, o meglio sul simulatore, c'è chi dice di fare il contrario, insomma ognuno dice la sua. E ognuno basa eh, le proprie configurazioni in base a quello che vuole ottenere. Io ho trovato una via di mezzo, nel senso che ho preso un po' quello che ha consigliato Fanatec e eh, ho adattato in base alle forze che volevo sentire di più e ai dettagli che volevo sentire di più, su eh, appunto i simulatori. E questa è una, una parola chiave, eh, il dettaglio, perché cosa offre un direct drive rispetto a un T300 o un'altra periferica a cinghia? Del dettaglio in più, cioè delle sensazioni in più che fanno percepire questa sensazione di connessione diretta sull'asfalto, d'accordo? Le gomme sull'asfalto e si ha la sensazione di capire meglio quello che sta succedendo con questa macchina. Il che sempre per rispondere a chi mi, mi pone le domande, il che dovrebbe, e dico dovrebbe, facilitarvi la comprensione di quello che sta succedendo in pista e potrebbe darvi una mano per essere forse più veloci, ma sappiate che come ho sempre detto quello che serve è il manico ragazzi, perché se non avete manico, a voglia di prendere queste periferiche non è che vi cambia tanto, però vi possono aiutare come vi può aiutare la realtà virtuale a eh, vedere, diciamo, subito il punto di corda, come potrebbe essere anche un triplo screen, un direct drive vi, vi, vi dà delle sensazioni in più in cui capite quello che sta succedendo. Ma quello che mi interessa di più a me non è la ricerca della performance, perché se no sarei sempre su, davanti a un simulatore, sarei a fare gare ogni giorno, ogni giorno. Quello che mi interessa a me è il divertimento e come me lo può dare un... un diciamo una periferica di questo genere proprio dandomi questi dettagli e facendomi sentire le auto avere queste sensazioni per me era molto importante allora il Fanatec Podium me, li dà, me le dà queste sensazioni? la risposta è sì non sempre perché dipende da che tipo di simulatore sia davanti e questo è diciamo abbastanza importante da farvi capire perché ci sono dei simulatori blasonati che hanno tutta una serie di sensazioni di force feedback micidiali ma a volte gli mancano dei dettagli come l'asfalto, degli attriti particolari, delle forze per esempio centripede che sono tras trasmesse diciamo non come si dovrebbe ve ne nomino solo uno perché secondo me è attualmente quello che lo sfrutta meglio ed è R Factor 2 ragazzi, io veramente questo gioco già lo amavo di, di, di base e avevo un problema con l'inversione del force feedback che grazie a Fabrizio Ninci e a Vincenzo sono riuscito a, a sistemare e, e ho riscoperto to totalmente ancora un altro gioco migliore di quello che già conoscevo è impressionante, io ho fatto qualche giro insieme agli, agli amici miei, non riuscivo a spiegare ragazzi, ragazzi è fantastico, è qualcosa di eccezionale, eh, RF2 riesce a, veramente a sfruttarlo come si deve, magari ho trovato la combinazione giusta della configurazione, e mi diverto da matti, cioè sentire il cordolo, come si sta muovendo la, la gomma, o meglio avere la sensazione di sentire la gomma che sta, che sta salendo, eh, che sta affrontando eh, il cordolo avere questa sensazione della forza centripeta che, che maledettamente cerca di buttarti fuori dal, dalla curva eh, una cosa che mi ha impressionato che è trasmessa veramente molto bene è l'atto del bloccaggio delle ruote non si ha la possibilità di girare io col T300 bloccavo le ruote sentivo che si bloccavano sentivo una mezza sensazione e potevo girare con questo non puoi C'ha talmente tanta forza che ti, che, ti, che ti ribalta la postazione ti spacca le braccia ma perché deve essere così tu blocchi le ruote non, non, non è sei a 300 all'ora blocchi la ruota non la giri Sì, magari ci riesce ma va dritta ed è quella la sensazione e questo è il divertimento cioè ricercare la simulazione non è solo fare il tempo c'è gente che vuole andare più veloce fare il tempo eh, liberi di fare quello che vuoi io personalmente voglio avere le sensazioni più simili a diciamo la realtà e questo mi ha veramente impressionato, ero con una TCR, non mi ricordo dove, al Mugello, arrivo prima curva, freno, blocco le ruote perché non, non ho messo ABS, non riesco a girare ragazzi, è, è spettacolare. Un'altra cosa che è spettacolare è che quando perdi il retrotreno, cioè quando si dice che perdi il culo, lo senti, senti che la macchina sta partendo di culo e quindi non hai più quel modo di correggere l'auto e la tua guida visivamente, cioè stai vedendo che sta partendo, no hai la sensazione che sta partendo, ecco quello che offre un direct drive e ancora non sono entrato nel dettaglio, nel senso che è complicato andare a capire qualsiasi tipo di sensazione che sia e sono sicuro, e, e lo dico tranquillamente, anche ancora non lo sto sfruttando come si dovrebbe perché si potrebbe andare a, ehm, diciamo, a dettagliare quelle che sono le forze in più, in meno e per ogni singolo veicolo perché la bellezza anche di questa periferica è che ti dà delle informazioni per ogni tipologia di auto per ogni specifica di auto, il peso, eh, la dimensione dell'auto, il tipo di trazione e' questo che è il bello, non è un'informazione un sommaria che ti dà questo tipo di periferica. E, e quindi fare il punto con il podium, ma l'avrei fatto anche con il Simcube 2 o altro, perché c'è chi è migliore, o che non, non è qui la diatriba non è di chi è il migliore, o, no. Stiamo parlando di direct drive, e beh, questo è questo quello che vi offre ragazzi. Ed è un qualcosa di spettacolare questa connessione che avete con la macchina per me è il non plus ultra del divertimento, se poi riuscite ad avere il connubio tra questa connessione e anche la performance, ehi hey, ragazzi abbiamo vinto il super analotto della, della simulazione è ovvio che ci sono comunque dei delle, non dei compromessi ma bisogna comunque eh, dover, si ha la necessità di adattare comunque il supporto perché è vero che se la postazione si muove troppo si vengono a perdere dei dettagli importanti e questa purtroppo non è adatta non ne comprerò un'altra e non subito perché? perché si muove tanto perché è una periferica molto potente e un neo, un punto negativo che devo trovare a, questo, a, questo, a questa periferica, a questo direct drive è che mi sono fatto male tre volte ragazzi stupidamente ma mi sono fatto male tre volte nel senso che se voi gestite tutte le forze e vi dimenticate in un settaggio che è predefinito o di una configurazione che fate, vi dimenticate che gli urti, gli, gli shock che prendete sono troppo elevati, vi spezza le braccia e tre volte io mi sono fatto male al dito e voi direte poverino, poverino un cazzo, eh, scusate ma <ride> è una periferia che comunque è molto seria, è molto seria, è molto potente e, e non è la potenza il fatto di sentire duro lo sterzo che è divertente, no, è che... Mm, ha queste capacità di dare dettaglio ma può essere un'arma a doppio taglio in questo senso qua. Quindi io quello che vi dico è che sta periferica per me è tutto positivo, ma proprio positivo, non fa rumore, eh, non scalda, mm, si ha la possibilità di configurare tutto su, su questo tipo di periferica. Eh, c'è la possibilità di creare un ecosistema Fanatec che è interessantissimo, quindi collegare un cambio ad H Fanatec, il freno a mano Fanatec la mia V3 è direttamente collegata, quindi gestita direttamente interamente il software e in tutto questo ragazzi c'è la Podium Suite che dovrà uscire non so quando che darà la possibilità, a quanto ho letto e sentito, quindi non posso confermarlo, che si potranno andare a dettagliare e gestire meglio tutte queste forze oltretutto è provvisto da un quick release che per me è semplicissimo, si svita qui la, ro la rotellina, si tira sul quick, si, si esce ed è fatto, molto molto semplice, compatibile con praticamente la maggior parte dei eh, volanti che propone Fanate e che hanno fatto anche un hub quick release per poter mettere Uh, altre tipologie di volanti. Insomma Fanatec è un'azienda che cerca comunque di uh, e non sono sponsorizzato da loro, lo, lo, ci tengo a, a precisarlo uh, che comunque sono sempre sul pezzo, è un'azienda che è riuscita a migliorare il suo, la sua assistenza tecnica ai clienti, il post vendita, perché ha uh, in ascolto delle comunità dicendo ragazzi non siete, non siete capaci e hanno assunto delle persone sono le è un'azienda che cerca di andare avanti e secondo me eh, si è lanciata con questo podium in modo ottimo ed è un prodotto che comunque è plug and play chiamamolo così perché insomma non è che ha bisogno di grossissime configurazioni Basta, c'è una, una quick guide che è fantastica eh, per cercare di stare avanti con i, con i tempi in, in, insieme alle altre aziende che fanno ottimissimi prodotti, attenzione io non, non giudico se non provo, magari potessi provare altri direct drive quindi, se voi mi chiedete, Fabri, che faccio? Me lo compro? Eh, ponetevi le domande, ve lo potete permettere? Potete sfruttarlo? Eh, meglio questo o l'altro? Quali sono? O, gli, o altre marche? Io ve l'ho detto perché l'ho scelto questo: perché questo l'ho posato, gli ho messo due viti, l'ho collegato, ho avviato, configurato, via partito. Perché non ho il tempo di andare a smanettare. Questo è un ottimo prodotto, ce ne sono tantissimi altri nel mercato. Parliamo di questo, ovviamente, perché io ho questo. Io vi dico che onestamente è una grandissima periferica, una bestia ragazzi, il DD1 è una bestia, il DD2 sarà, è sicuramente superiore ma già per me questo basta ad avanza E poi ragazzi non ho resistito a prendere questo volante formula e che dietro andrò ad accoppiare con un BMW GT2 Così potrò fare sia le GT che il rally, eccetera. Non esiterò a, sicuramente a prendere il cambio ad H della Fanatec. Prenderò anche il suo ehm, il suo freno a mano perché questi due beh, non ho voglia di fare un, un ecosistema Fanatec. Io dico che sono veramente soddisfatto e sono passati neanche sette giorni, ragazzi. E questa periferia mi ha ridato voglia di dire cavolo, voglio andare a girare. È questo che vi posso dire, ragazzi, veramente. È una grande grande periferica, è fantastica, io non so cosa dirvi di più Veramente, e poi la qualità, ragazzi, ma che vi devo dire Cioè... è spettacolare, è spettacolare Fibra di carbonio negli inserti blu Fanatec, uh, scritto un po' dappertutto Una leggerezza, quando non è attivo, che lasciate stare, potete configurare qualsiasi cosa io aspetto solo la, podium, la suite podium o podium suite che, che esca e, e poi ve ne sicuramente farò un altro video per discuterne però ecco, per fare di nuovo e per concludere il punto sul direct drive della, della Fanatec, il podium, il DD1 in questo motore è un grandissimo motore, un grandissimo direct drive e se, vi posso se mi posso permettere è un volante che posso tranquillamente consigliare ovviamente ognuno deve fare i conti e farsi le giuste domande quindi io ragazzi ho concluso qui non sono assolutamente pentito di questo acquisto lo rifarei come ho detto all'inizio video quindi se la mia umilissima opinione da uno che ne capisce pochissimo di Direct Drive spero un giorno di poter avere più conoscenze vi è piaciuto non esitate a lasciare un pollice in su come al solito vi fa sempre piacere iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento ditemi se ce l'avete voi quali sono le vostre intenzioni eccetera eccetera eh, giusto una cosa prima di terminare perché molti mi chiedono ma eh, è meglio una V2.5 o un Direct Drive e qui vi posso dire che ci sono due cose importanti, la pecunia che è molto importante perché comunque la differenza di prezzo è eh, comunque importante e anche se le prestazioni sono diverse e soprattutto il tempo di utilizzo, ecco così rispondo in questo video a questa domanda che mi viene sempre posta. Io ho voluto cambiare, e prendere un Direct Drive perché le cinghie eh, ero stufo, <ride> volevo provare qualcosa di nuovo e perché ho avuto la fortuna in questo centro di simulazione di poter assaggiare che cos'è un Direct Drive e me ne sono innamorato. Quindi ragazzi Iscrivetevi al canale, campanellina come al solito, noi ci vediamo prestissimo, come al solito vi ringrazio per avermi seguito, spero che queste mie piccolissime e eh, diciamo eh, umilissime eh, opinioni vi siano piaciute, e alla prossima ragazzi, da Fabrice è tutto, ciao!